Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a ciao! Ciao ciao! Qual è? Il film preferito da, da una foglia. Via col vento!